a premi like, ci stanno le tigre online, uh, clicca e condividi uomo che non basta mai, ma ma Maxi uh, Mikchia sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare, non si altro è un bre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, uh, devi iscriverti al canale Maxi Mix su Youtube, uh, serviti tutto e di più, forza fallo pure tu, perché uh, uh, con le tigre di Roma stare sempre un passo in uh, più. ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è un nuovissimo contest ragazzi per utenti di ps3 e come avete letto dal titolo è un contest di black ops 3 per ps3 ragazzi È un diciamo un'idea nuova che mi è venuta per gli utenti di ps3 se volete eh, avete qualche preferenza e eh, magari preferite black ops 2 fatemelo sapere allora in, eh, questo, per partecipare a questo contest dovete iscrivervi ai canali dovrete comunque eh, adempiere ai requisiti che vedete nello schermo cioè iscrivervi al mio canale al canale di orango tango mods eh, lasciare un like a questo video insomma e, e lasciare un partecipo è abbastanza semplice l'estrazione avverrà tramite un programma online eh, la prossima settimana ragazzi andremo ad estrarre 3 account moddati quindi ricordatevi 3 account moddati per black ops 3 eh, ps3 lo specifico in maniera tale che nessuno lasci, partecipo e magari è un utente di ps4 perché è già successo ragazzi eh, vi dico una cosa lasciate il canale aperto in maniera tale che io possa verificare le vostre iscrizioni altrimenti non vincerete dovete lasciare il canale pubblico con le iscrizioni pubbliche e i video piaciuti pubblici in maniera tale che io vado a vedere chi è iscritto chi condivide i video e giustamente eh, vincerà chi avrà condiviso il video sarà iscritto al canale e cazzi e mazzi insomma ragazzi questi sono i requisiti sono abbastanza semplici mi raccomando partecipare e eh, scrivete ovviamente un partecipo come ho già detto Detto questo il video finisce qui, un saluto a tutti e al prossimo video, ciao a tutti! oppure tu perché con le tigre di Roma stare sempre un passo più